Benvenuti nella mia morning routine veloce, la prima cosa che faccio è quella di cambiare aria alla stanza, apro la finestra e guardo fuori e come vedete stamattina a Milano il tempo è veramente grigio. Dopodiché vado di sotto nel bagnetto di servizio dove ho tutte le mie cose per la skin care. Ma prima faccio un salutino a Gustavo e Giovanni che vi presento, sono i due danetti che per l'inverno ci tengono compagnia come decorazione. Ed eccomi qui, mezza rintronata con i capelli da pazza, <ride> metto su la mia fascia e la prima cosa che faccio vado a pulire i denti. Eh, questo perché durante la notte il nostro corpo deposita tossine sulla nostra lingua ed è bene andare a pulire e a rimuoverle prima di fare colazione per evitare di ingoiarle. Solitamente io faccio questa operazione con l'oil pulling, ma stamattina appunto è una routine veloce e quindi sono andata semplicemente a lavare molto bene i miei denti. Prendete questa buona abitudine, dopodiché vado a sciacquare la faccia con dell'acqua fresca, non uso detergenti, questo perché la sera prima io ho abitudine di pulire molto bene il mio viso e quindi non serve andare a usare ancora del sapone a seccare la pelle ulteriormente. Tamponate la vostra pelle con un asciugamano, non andate a strofinarla questa proprio per non stressarla sapete che la pelle del viso è molto delicata soprattutto dopo una certa età vado ad applicare della vitamina C io uso questa di Poppy Austin la scuoto e eh, vado a posarne alcune gocce sul palmo della mano riscaldo quest'olio un attimo prima di andarlo ad applicare dopodiché con dei leggeri massaggi vado a stenderlo su decolleté collo e viso io parto sempre dal décolleté, che è una parte che spesso è dimenticata da noi donne, perché ci prendiamo cura solo del viso, come se si vedesse solo quello. In realtà anche la pelle del décolleté è fragile, esattamente come il contorno d'occhi, e quindi va, dobbiamo prendercene cura. Semplicemente, dolcemente, vado a fare dei piccoli massaggi per, per permettere alla mia pelle eh, di assorbire bene quest'olio, e quindi di trarne il maggiore beneficio possibile. Se vi interessa un massaggio sulla facciale, per, su come stendere la crema, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che sarò felice eh, di farvelo magari una domenica mattina. Tentate di rilassarvi proprio per non partire già stressate, eh. bastano veramente 5 minuti, non, non dovete perdere tantissimo tempo per la skincare. Dopodiché io vado a usare l'acido ialuronico, perché sapete che la pelle sopra i 40 anni eh, necessita di una coccola in più. Qui faccio un po' fatica perché ho praticamente finito il prodotto e anzi sarà uno di quei prodotti di cui vi parlerò a fine mese. Anche qui vado a massaggiare bene su décolleté, collo e viso. Notare la faccia intelligente che ho di prima mattina <ride> mentre mi stendo la crema. Siate molto delicate quando andate a massaggiare. Spesso vedo nei video gente che si stropiccia la faccia ed è sbagliatissimo perché andate solo a stressarla. Quindi siate proprio delicate e dolci nei movimenti. Una cosa importante per iniziare bene la giornata è quella di sorridere. Non dimenticatevi di sorridervi allo specchio. Perché? Le prime che dobbiamo, a cui dobbiamo voler bene siamo noi e per cui sorridetevi. Finito di stendere l'acido aialuronico, io procedo a mettere la crema. Uso questa crema al retinolo, sempre di Poppy Austin. In realtà questa crema è consigliata per le pelli un pochino più giovani, sui 35 anni circa. Um, però siccome l'ho presa per sbaglio voglio finirla perché sapete che sto facendo anche questa sfida di eh, usare ciò che ho e quindi eh, la sto terminando e anche questa vado ad applicare con gli stessi massaggi su decoltè collo e viso e la parte del collo è ricca di linfonodi quindi eh, se noi andiamo a massaggiarla andiamo ad attivare il sistema drenante del nostro collo e quindi andiamo ad attivare tutti i linfonodi siate molto delicati per evitare di infiammarli e proprio fate questi piccoli passaggi questo aiuta a, penetrare, a far penetrare la crema ma soprattutto distende anche un po' le linee del viso e sgonfia il viso dal um, cumulo di acqua che abbiamo avuto durante la notte perché sapete che spesso magari dormiamo in una posizione che non è propriamente corretta Fate un piccolo passaggio sul contorno labbra per appianare un po' le, le, le rughe della marionetta e le rughe del sorriso e un pochino anche nel contorno occhi. Dopodiché, per ultima, passo alla fronte. Infine, come ultimo step della mia routine, vado a mettere la crema occhi contorno occhi. Questo è un residuo di crema che ho, non è la mia crema abituale, io ne uso un'altra. Beh, solitamente uso il sì, siero contorno occhi di Chanel, ma eh, l'ho dimenticato qui sopra, quindi eh, stamattina ho messo questo di lì che è comunque buono, soprattutto se siete giovani. Andate a picchiettare un pochino sotto gli occhi e a fare un massaggio delicato. Ricordatevi che questa parte del viso è molto molto fragile e delicata, quindi proprio procedete con dolcezza. Ed ecco fatto. La mia skin care è praticamente finita e la completo con la crema sole. Questo perché comunque i raggi ultravioletti, anche se è una giornata grigia, passano sempre. Prendete abitudine di integrarla nella vostra skincare per evitare macchie, lentiggini o comunque discromie, e soprattutto rughe. Io sto pagando lo scotto di tante bruciature prese in, gio in gioventù e adesso ho proprio preso l'abitudine di mettermi la crema solare 50. Anche sulle orecchie, sì, non vi scordate anche le orecchie. Io la metto ovunque. Questa crema di rock è molto buona, si assorbe velocissimamente e non sembra di spalmarsi del gesso. Io ho provato delle creme che sono veramente impossibili da mettere. Questa a me non dispiace. e voilà, la mia skincare è completata questa mattina procedo poi a vestirmi e a pettinarmi come vedete sembra una povera pazza lo stesso ma tanto oggi devo stare in casa e quindi non vado a, uh, a usare il phon e a stressare ulteriormente i miei capelli mi limito semplicemente a pettinarli notare il cornino, io ho sempre questo cornino ultimamente E infine, prima di fare colazione mi concedo un buonissimo caffè, se no la mia giornata non inizia. Voi come cominciate la vostra giornata? Ci vediamo nel prossimo video. Un bacio!